Grazie Presidente, farò un unico intervento eh, per tutte le delibere che oggi sono in votazione, semplicemente per ringraziare tutti i componenti della Commissione Bilancio che in questi giorni hanno lavorato intensamente per poter analizzare le proposte di delibera di riconoscimento eh, di debiti fuori bilancio. Devo dire attività svolta con attenzione, così come ha già ricordato l'assessore, per diciamo, gli altri livelli istituzionali che hanno provveduto poi a fornire alla Commissione degli atti corredati ecco, diciamo, correttamente di tutte le informazioni necessarie per eh, poter Presidente, esprimere Presidente. un parere sereno sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Mi piace ricordare che la maggior parte di queste provengono da sentenza di vari eh, livelli di giudizio e che riguardano in particolare delle vertenze eh, con eh, il personale attualmente dipendente o ex dipendente di Roma, di Roma Capitale. Poi ci sono delle somme urgenze che ormai rappresentano diciamo, un classico relativo eh, ad interventi di messa in sicurezza, per, eh, ad esempio all'alluvione del, del 2014 e che hanno eh, provocato e eh, la, la, diciamo, comportato l'esigenza di intervenire rapidamente e che sono anche corredate del parere dei municipi che erano eh, interessati dal, dagli eventi. Quindi direi che mi auguro insomma, che i lavori di tavola possono procedere velocemente perché sarà fatta un'analisi istruttoria su queste eh, delibere che consentono all'amministrazione di procedere per il riconoscimento di questi libri che vanno nei confronti di cittadine e imprese che hanno svolto del lavoro oppure che avanzano dei crediti dall'amministrazione. Grazie.